Cos'è successo? Ho trovato un cartello, c'è scritto: ci sono scritti dei numeri fino al 9. E praticamente con questi numeri si possono comporre ovviamente qualsiasi numero si voglia. E poi c'è una freccia che indica da quella parte. Ed effettivamente sembra che ci sia qualcosa da quella parte. Sembra che lì ci sia una sorta di struttura. Allora io direi prima di andare, di prendere tutto il cibo. Perché sapete, non si può mai sapere che cosa si può trovare. In esplorazione raga Io stavo anche cercando di sistemare questa mia casetta Perché l'avevo trovata In realtà è tutto così Cioè allora raga voi A parte non, non so se si vede molto Però voi vedete tipo tutto tutto tutto Un campo disteso di erba È tutto così sto mondo È assurdo Però ogni tanto si scorgono delle strutture E io non vorrei che in questo mondo ci fossero Altre strutture del genere Correlate ad altri mostri Perché io credo di aver già capito che questi mostri Sono i number lores Perché c'era scritto 1, 2, 3, 4, 5, 6 Insomma, quei numeri lì È chiaro che qualcosa si tratta E non vorrei che questa Sia la casa Dei numbers lore Esatto, questo è uno raga, assurdo Eh no, mi sta già ammazzando Porca scurreggia Brutto, ma no no no, muoio, muoio, muoio, assurdo non posso affrontarlo così A Anzi attiriamolo, attiriamolo fuori No, no no no no così muoio così Porca miseria Ok lo attiro di nuovo all'esterno Ma stavolta sarò più furbo E mi chiuderò dietro immediatamente Perfetto Ora tecnicamente che io sappia non può entrare Io spero me lo auguro um, E effettivamente questa è la casa dei numberlore. E qua sembra esserci um, Sembrano esserci molte cose Fra cui questa porta Come voi ben sapete purtroppo uh, In queste case in queste strutture Io vado in modalità avventura Ciò vuol dire che non posso spaccare Né aprire le porte che non sono mie eh. Però questo respawn, come ben vedete Purtroppo Quindi io direi uh, di andare in quest'unica stanza E qua sembra esserci un ascensore Per fortuna Perché se no um, non sapevo cosa fare Perché serve effettivamente la chiave per sbloccare quella porta blu Che è azzurra. che avete visto prima Ok um, Oh mio dio è tutto così buio raga e qua ci sono effettivamente delle TNT e non, non posso piazzare perché appunto siamo in modalità avventura, non posso piazzare le torce. Vabbè, però posso sicuramente affrontare questo percorso al meglio, bisogna seguire questo pattern e cerco chiaramente anche di seguirlo velocemente. E ricordo che questa cosa è stra pericolosa perché chiaramente um, se calpesto una di queste TNT io ci muoio e probabilmente eh, non ho più l'opportunità di vedere il segreto di questa casa. Ora allora, lì sembra effettivamente continuare E le porte sono aperte Come se qualcuno ci fosse già passato qua all'esterno Io devo stare attentissimo Perché qua non è che sono molto destreggiante Con questi uh, blocchi, purtroppo Però ci, ce la sta incavata Perfetto Aiuto Direi di passare immediatamente Perché purtroppo aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia No, no, no, no, no, brutto Ok, però, allora Questa trappola era molto brutta, purtroppo Perché qua c'è un sacco di frecce Ah, interessante Beh, ehm ne terrò assolutamente conto, purtroppo. Allora, qua che cos'è che c'è? Non si vede niente, però, accidenti a chi ha ideato questo percorso uh, cipicchioso. Allora, tecnicamente... Oh, bella questa spada. Ci sono un sacco di diamanti. Uh, L'obsidian ingot. Beh, allora, questo è un tesoro. E qua, effettivamente, c'è la chiave. Io ho sentito qualcosa dietro di me che mi spingeva. Io non vorrei dire, però... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, questa casa è maledetta. E eh, sono solo allucinazioni, raga, non preoccupatevi. Ok, perfetto. Allora, sono tornato qua. Mm, que quelle cose che avevamo visto prima non ci sono. Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio, no, no. Come faccio? Quello là mi ammazza. Però ho la spada super forte, vediamo. Uh. Aia aia ok perfetto l'ho ucciso perfetto perfetto veloce apri la chiave, apri, apri, apri apri perfetto Sì sì sì sì chiuditi per carità chiuditi per carità chiuditi per carità per carità Oddio, perfetto, oddio, oddio mio, dio mio, perfetto, perfetto, va tutto bene Ora qua c'è un altro tavolo, vedo nei miei occhi Ma scusate, ma voi notate che è pieno di uh, cose, in di ketchup e di um, sostanze radioattive, chiamiamole così Qua vediamo come continua perché io ho paura sinceramente di ritrovarmi chissà cosa Ah, perfetto, perché sono... no, <ride> no, no, no Fanno molto male, fanno molto male Sono morto, sono morto Perfetto, perfetto, ok L'ho ucciso, ok, bene, bene, bene, bene bene. Allora, ho perso un po' di vita Purtroppo, però effettivamente io mi ricordo Solo ora, purtroppo, che ho le golden apple Ma, scusatemi, io come continuo senza chiave? Ah, ok, ne ho un'altra eh, Gli insetti me l'hanno droppata Ok, perfetto io Continuo molto, molto bene Ora, tecnicamente, mi servirebbe la chiave Che però, eh, non so dove si... No, no, no, per favore, no, no, no, no, no Perché? Perché c'è della caspita di lava? Ok, sembra effettivamente che si stia togliendo, per fortuna uh, Io devo cercare però la terza chiave E qua non mi sembra ci sia Forse è qui dove è apparsa la lava Mi fa insospettire Magari da questa parte, o da questa parte Ah! l'ho trovata Perfetto, per fortuna Vedete, ho un occhio assolutamente a E pronto per trovare ogni indizio Ok, allora io direi di utilizzare quest'ultima chiave Per aprire questa porta Questa è effettivamente è una camera da letto Bello Non sembra ci sia niente al suo interno è mm, interessante Qua sembra effettivamente esserci una tv Vabbè, è bello Ah, ah, ah. C'è scritto il mistero non è qua Ci sono però molti misteri in questo mondo Che sfidano ogni logica Oh Dunque questo mondo è pieno di misteri del genere Chissà che cosa si nasconde fra quelle tenebre Iscrivetevi per vedere i prossimi misteri